Grazie e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aronegianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il gelato, ormai un dolce conosciuto in tutto il mondo e amato da tutti e oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 g di fragole fresche, 400 g di panna fresca da montare, 200 g di latte condensato. Per chi non avesse visto la nostra ricetta si guardi per bene il link in descrizione e infine un cucchiaino di essenza di vaniglia Bourbon. Iniziamo la nostra ricetta tagliando 4-5 fragole che poi le metteremo in frigo fino al momento del bisogno. Fatto ciò mettiamo le nostre fragole da parte e ora ci occupiamo delle restanti e le frulliamo assieme ad un frullatore ad immersione finché non diventeranno una bella crema omogenea. Finito di fare ciò, ora ci occupiamo della nostra panna, una bella piena e la nostra panna. Ora la montiamo per bene con un mixer. Ecco fatto! Abbiamo montato la nostra panna e ora si presenta esattamente in questo modo. E ora aggiungiamo nella stessa boule i restanti ingredienti, partendo dal nostro latte condensato. Mescoliamo un pochino e cerchiamo di amalgamare. Molto bene, ora aggiungiamo le nostre fragole frullate e continuiamo a mescolare per bene. Mamma mia come sta venendo bene, bello rosso! e in più c'è un profumino di fragole che veramente è la fine del mondo e ora però aggiungiamo la nostra vaniglia bourbon mescoliamo per bene il nostro cucchiaino e mescoliamo per bene finché non si sarà amalgamato tutto alla perfezione Fatto. Abbiamo amalgamato tutti i nostri ingredienti alla perfezione e ora li copriamo per bene con la pellicola alimentare trasparente e lasciamo il tutto in freezer per una mezz'oretta. Passata la mezz'oretta, togliamo la pellicola al nostro gelato. E ora prendiamo delle fruste elettriche e mescoliamo tutto per bene, per circa 30 secondi, così il nostro gelato diventerà bello cremoso. Faremo questo processo di mettere il nostro gelato in freezer e mescolarlo con le fruste elettriche per altre due volte. Abbiamo tolto dal freezer il nostro gelato e ora, come sempre, lo rimontiamo con le nostre fruste elettriche e lo mettiamo per un'altra mezz'ora nel freezer. Ora... Non ci rimane altro che ricoprire il nostro impasto con la pellicola alimentare e lo rimettiamo in freezer. Ora non ci rimane altro che lavorare il nostro impasto per l'ultima volta con le nostre belle fruste elettriche. bene, come potete vedere sta già diventando cremoso. E ora non ci rimane altro che aggiungere le nostre fragole che avevamo già tagliato in precedenza e messo in frigo. Con un bel cucchiaio di legno finché non diventerà tutto bello omogeneo, ora travasiamo il nostro composto in un'altra ciotolina. E poi lo copriremo di pellicola e lo lasceremo in freezer per 12 ore. A questo punto non ci rimane altro che coprirlo con la pellicola. Ragazzi, Eccoci qui dopo 12 ore e ora osservate come è venuto bene il nostro gelato bello con questo color vivace di un bel rosa e molto allettante alla vista e adesso siamo arrivati al mio momento preferito ossia l'assaggio e ora ragazzi dobbiamo assaggiare questa squisitezza di gelato buono ragazzi è fresco e anche abbastanza cremoso si sentono questi pezzettini buonissimi di fragola più da un profumo veramente una cosa stupenda è un gelato squisito e da provare bene il nostro video finisce qui e noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi vi auguriamo una splendida giornata a tutti Ciao ragazzi!